Grazie Presidente, si tratta di una eh, precisazione della, eh, della formulazione, anche qui in relazione a alcune osservazioni che erano uscite eh, e erano emerse insomma, dal parere. Una presentazione circa la natura eh, della eh, Commissione Roma Capitale e Riforme Istituzionali che era, insomma, abbiamo voluto dare uh, rango statutario visto che comunque già era una commissione all'interno del regolamento del Consiglio Comunale che si affiancava alle altre due commissioni, quindi Garanzia e la Commissione. Eh, che poi adesso diventerà pari opportunità e si tratta semplicemente di una riformulazione più precisa per chiarire meglio eh, le competenze che nel futuro potranno essere esercitate eh, da questa Commissione. Grazie.